Grazie Presidente, ecco, ora mi, sento, mi sentite e mi vedete, e, mh, intervengo brevemente appunto, per, assegnare, per, uh, per dare il voto positivo del Movimento 5 Stelle e sul punto appunto, mi, mi appoggio a quanto detto sia dal consigliere Vassina da quanto, e dal consigliere De Primo, l'importanza di questa delibera e l'importanza di questo tipo di delibere, come detto precedentemente dai colleghi, è, è, è palese agli occhi di tutti, e non è un caso appunto che sia la mozione, che sia la votazione in commissione è passata all'unanimità dei presenti, perché tutti quanti noi ci rendiamo conto dell'importanza strategica che questa deliberazione sia da un punto di vista geopolitico e internazionale eh, ha per la città di Roma. quanto detto per quanto riguarda che servirebbero più di queste. Eh, delibere che, che portino più prestigio a, a Roma, certo è eh, in discosto e non, non, non, non reputo corretto accomunarle eh, ad altri tipi di attività, altri tipi di assegnazione che ci sono state in passato. Si è parlato di Olimpiadi, ma le Olimpiadi, mh, insomma, se non, se, non si vuole dare, se non si vuole dare ragione a questa maggioranza su, per quanto riguarda le Olimpiadi... Insomma io chiedo al meno di dare ragione alla storia per quanto riguarda eh, quel tipo di eventi che portano tutt'altro che prestigio se non debiti e qualt'altro. Volevo semplicemente intervenire brevemente perché si è fatto un parallelo eh, su, a un altro tipo di attività e su quanto sta accadendo in questi mesi in Commissione Patrimonio relativamente appunto, agli affidamenti e per quanto riguarda appunto le concessioni di beni immobili, strumentali, meglio, facenti parte del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ecco, diciamo che mh, non mi piace quando viene detto che ci si cela, ci si nasconde dietro i regolamenti per non fare, per non fare politica. Ecco, io credo che la situazione che ci occupa qui, qui quest'oggi e le situazioni invece che eh, si, sta, si stanno dibattendo in commissione patrimonio che e toccano altre vicende hanno poco in comune in quanto qui si parla di eh, un'assegnazione di una concessione a un ente praticamente istituzionale e, mentre e in quella sede si parla di un altro tipo di concessione, un altro tipo di cose e quindi a, a, a terzi privati e quindi non, se, dal mio punto di vista non bisognerebbe eh, mischiare le mele con le pere per quanto mi riguarda Detto questo, eh, credo che sia difficile aggiungere eh, altro alla discussione, mm, insomma sia il voto all'unanimità della mozione che in Commissione danno per una volta raramente insomma, eh, una, una visione unitaria, di, una visione unitaria insomma, su questo tipo di proposta. Grazie mille Presidente.